Un caloroso benvenuto ad una nuova antenna, perché, vabbè, giovani in Rete la conosciamo già, la parte TV nasce ora e quindi insomma un, un caloroso in bocca al lupo perché ogni nuova antenna è un messaggio importante da lanciare anche alle altre antenne. E poi soprattutto perché parlare di giovani eh, attraverso la social tv è un'operazione complessa ma molto importante in realtà i giovani sono molto abituati al linguaggio della rete al gergo a dialogare sui social network la parte complicata per i giovani è confrontarsi con chi non la pensa esattamente come loro e quindi uno spazio di confronto di social tv aperto anche ad esperienze diverse anche a un vissuto diverso diventa eh, significativo la difficoltà dei social network è che creano comunità specifiche molto più chiuse tra di loro, che difficilmente dialogano eh, con mondi differenti, ecco perché l'auspicio per giovani in rete tv è quello di aprire a più eh, realtà e a un confronto più allargato eh, e poi la parte importante è che eh, molti giovani possano, dall'esperienza di giovani in rete tv, dalla rete eh, arrivare anche a creare un lavoro in rete. Eh, le nuove professionalità che nascono sul web eh, sono esponenziali negli ultimi anni anche a seguito di una eh, disoccupazione giovanile molto forte per lavorare però in rete occorre entrare nel linguaggio della rete anche sostenibile e eh, creare conversazioni non eh, fare monologhi, lo diciamo spesso e quindi anche prepararsi attraverso una web tv dedicata ai temi giovani eh, può essere importante e rilevante un domani quasi tutti i lavoratori lavoreranno in rete educare, e alfabetizzare, tra virgolette, anche le giovani generazioni che vanno sulla web TV diventa eh, una mission importante, direi quasi da servizio pubblico. Quindi in bocca al lupo a Giovani in Rete TV continueremo a restare in contatto e in bocca al lupo ai tanti giovani che attraverso Giovani in Rete TV troveranno anche occasioni di lavoro e perché no l'idea eh, per, per inventarsi una nuova professione.